Penso sia un'occasione molto eh, proficua per portare la gente a uscire dal proprio isolamento e discutere insieme agli altri di temi molto rilevanti. Io sono stato invitato 4-5 anni fa, credo, all'interno della stessa manifestazione, mi sembra sia cresciuta molto sia in termini quantitativi eh, sia in termini di, di temi affrontati, quindi mi sembra un'ottima un iniziativa.